Credo che proprio come, come oggi in questa situazione in cui la comunicazione davvero è enorme, diversificata, tanti si improvvisano, la comunicazione è quasi scientifica da questo punto di vista. Cioè bisogna mettere la propria esperienza, la propria conoscenza, le proprie relazioni. Questo è un patrimonio e va salvaguardato e se tutti facessimo così credo che ci sarebbe un bellissimo modo di comunicare. La comunicazione oggi, il grande caos, ne parliamo con Barbara Reverberi. Ciao Barbara Ciao e grazie. benvenuta! Grazie, mi devo proprio presentare? Sì eh? dai, presentati. So bene. che ti conosce mi il mondo, ma... <ride> no, non è vero che mi conosce il mondo, però eh, grazie intanto per, essere, per avermi chiesto di fare questa intervista perché è una cosa bella, mi piace, perché credo nella comunicazione e la tua pagina è dedicata proprio all'arte della comunicazione, quindi grazie. Sono nel posto giusto, grazie come dire, bene. sono a casa. La comunicazione è cambiata tantissimo. Io sono uno giornalista, mi occupo di media relations e digital PR e lo faccio da 25 anni più o meno, cioè eri cioè, all'asilo, Era una bambina, una <ride> e bambina avevo i calzettoni, e eh, non li faccio vedere, ce li ho ancora, però vabbè, avevo i calzettoni, questo per dire che ho visto davvero il mondo della comunicazione cambiare completamente, radicalmente, profondamente, innanzitutto quando ho iniziato a fare comunicazione mi occupavo appunto di uffici stampa, l'ufficio stampa era cartaceo, <ride> l'ufficio stampa era scrivere con un sistema di videoscrittura inizialmente un comunicato, stamparlo e poi diramarlo attraverso veramente il fax naturale, quindi ci impiegavi quei 2000 anni per mandare via i comunicati, i comunicati erano anche a pioggia per cui avevamo degli indirizzi e non c'era proprio una targettizzazione, passatemi un po' il termine un po' brutto, però una personalizzazione dell'invio del comunicato, si inviava alle diverse testate. E poi da lì invece il computer è cambiato e la grande intuizione fu l'introduzione di Winfax. Me lo ricordo, era un programma, un software che ti consentiva di mandare via tutti come una stampa unione tutti i tuoi documenti direttamente via mail. Questa è stata una cosa straordinaria, ma la comunicazione allora era veramente più semplice, era semplificata. Intanto avevi sicuramente dei rapporti personali perché... Ci tengo un po' a dare anche una definizione di ufficio stampa o di media relations come oggi si intendono di più perché guarda proprio mentre venivo qui oggi mi hanno mandato un comunicato stampa via LinkedIn e mi hanno chiesto di diffonderlo sperando di fare cosa gradita. Non è gradito, non è il modo di fare. Quando si fa questo mestiere vuol dire entrare in relazione, in connessione, prima di tutto col cliente che ti chiede di lavorare per lui. Vuol dire capire quali sono le sue caratteristiche, capire qual è l'aspetto notiziabile di tutta la sua storia. Ogni imprenditore è innamorato del proprio progetto, ma non è detto che quel progetto funzioni, abbia una notiziabilità e sia, come dire, buono per tutte le testate. No? Bisogna analizzarlo, capire quali sono gli aspetti migliori, gli aspetti che possono interessare le diverse testate e modulare quello stesso comunicato sulle diverse testate, per cui magari cambiare l'attacco, capire come funziona la e qual è la linea guida, la linea editoriale di quella testata e cercare di creare quel comunicato in funzione dell'interesse che i lettori hanno su quel pezzo. Questo non è compreso. Questo è un grande lavoro però che è dietro eh, il banale comunicato. Ecco perché oggi quando mi sono sentita dire può appoggiare, può lanciare il comunicato, spero di fare cosa gradita, non è gradito ricevere un comunicato già scritto perché non capisco esattamente di che cosa ti occupi e non è neanche gradito che io utilizzi i miei contatti per divulgare un comunicato scritto da altri. Per finire vuol dire, Claudia, gratuitamente fare qualcosa che non funziona, non è etico, non è corretto nei confronti dei colleghi. Ci tengo molto a dire questo perché...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 Si farebbero uscire le voci delle persone. Ecco quindi questo, insomma, un po' con l'introduzione del digitale è straordinario la comunicazione ha veramente raggiunto, come dire, confini ancora più grandi, li ha superati e ci permette di arrivare magari direttamente anche alla persona, al lettore direttamente, no? Ecco un'altra cosa che mi viene da dire è cambiato, ad esempio, il modo di interagire. Con le persone. L'ufficio stampa inizialmente era scrivo un comunicato, lo mando alla testata, la testata lo pubblica, fine. Adesso scrivo un comunicato, posso splittare le parti del comunicato e diramarle sui social ad esempio attraverso una, una pagina aziendale del nostro cliente, posso metterlo in una newsroom che è all'interno del sito del cliente, posso individuare quali sono le testate migliori online e offline, insomma è veramente molto più vasto, no, il mondo della comunicazione. C'è chi banalizza invece molto il comunicato stampa. Sì, e... <ride> mi fa arrabbiare. Fa <ride> sì Fastile che mi parte le tanto la gente lo sa che sono fatta così. Sì, è questo. Cioè, anche quando ti chiedono quanto costa un comunicato stampa, cioè ti sarà capitato, no? Ecco, questa domanda a me fa venire veramente caldo, cioè mi viene proprio caldo dal, da dentro, esce, divento rossa, forse si vede perché mi fa molto arrabbiare, perché non si comprende quello che ho detto prima, cioè quello che c'è dietro, che è l'analisi, l'analisi della persona, del cliente, del mercato dove si può appoggiare, delle testate dove si può appoggiare. Questo è un lavoro di competenza, non è un lavoro banale, non è scrivere. A parte che già, vabbè, anche oggi sai che tutti io, io, io mi faccio il mio libro, tutti io mi faccio, io mi scrivo, io mi pubblico, no? Quindi, cioè, va bene così. Non serviamo più a niente, no. sembrerebbe. Sì, ecco, sembrerebbe. Ecco sembrerebbe. Dire sembrerebbe. Mi è capitato nei, negli anni passati un cliente che è arrabbiato, ha chiuso con me una arrabbiato, insomma, semplicemente eh, non siamo entrati in accordo con, con un progetto perché non era in linea con quello che io volevo fare. Io sono piuttosto etica su queste cose. Se non mi piace anche no, fa niente. E a un certo punto mi ha detto va bene allora mi mandi la lista dei contatti, cioè come se la lista dei contatti fosse sua, la lista dei contatti è mia e sono io che metto a disposizione del mio cliente quel, quell'elenco, quella lista, anche perché poi noi giornalisti siamo un po' rompini nel senso che ci piace comunicare anche un po' tra di noi, che vuol dire io so che c'è dietro una qualità della comunicazione che rispetto. E questo fa un po' la differenza. Ne cioè, hai già parlato di come è cambiata in questi anni la comunicazione e come la vedi nel futuro? Eh, come la vedo nel futuro? Me lo stai chiedendo in un momento di coronavirus imperante, no? cioè in un momento in cui la comunicazione è in crisi. Eh, la comunicazione ha bisogno di divulgatori, di persone che la sappiano fare nel modo corretto, nel modo etico, nel modo migliore eh, e rispettoso di chi ci ascolta e di chi ci legge. Io credo che la comunicazione eh, sottenda una profonda responsabilità. In realtà è una responsabilità che dovremmo avere tutti, <ride> quando usiamo le parole, quando le usiamo per scrivere, per parlare, per postare, per condividere le parole, moderarle, abbassare i toni, credo che anche questo sia un altro aspetto da riconsiderare, credo che questo sia un grande messaggio per tutti i comunicatori e anche per tutti gli imprenditori, no? cioè dobbiamo abbassare i toni. Da giornalista ho vissuto questo momento ad esempio anche del coronavirus come poi un puntare il dito, no? subito pronti a giudicare gli errori che sono stati fatti, ne sono stati fatti, eh, titoli sbagliati, allarmismo, sensazionalismo, anche no, no, però adesso è il momento di cambiare, adesso è il momento di beneficiare di questo brutto momento per rimettersi in discussione, registrare i canali, i toni e la comunicazione. Quindi mi aspetto per il futuro una comunicazione più più etica, più in ascolto, una comunicazione che prima ascolta e poi agisce, una comunicazione che eh, monitora, cioè capisce qual è anche il sentimento che c'è nel, nella società. Perché andare sempre con quello che noi pensiamo sia giusto? Proviamo a metterci dall'altra parte, a capire che cosa è giusto dall'altra parte, che cosa è bene, che cosa fa bene alla società in quel momento. E, guarda, proprio stamattina stavo guardando un video che mi hanno mandato eh, sulla scuola e c'era un aspetto bellissimo, questo insegnante rilevava come eh, lo stesso Manzoni, no? quando c'è stata la peste, utilizzava veramente nei, nei promessi sposi dei canoni linguistici che sono assolutamente attuali e dentro c'è l'etica della comunicazione, c'è l'ascolto prima di parlare e io ho detto caspita questa cosa è quello che sto dicendo, lo racconto sui miei post in questi giorni, ma questo è il futuro che mi aspetto. Ora parliamo di Manzoni e pensiamo ai giorni nostri, Pensiamo a quello che lasciamo, no? anche i nostri ragazzi, i nostri figli. Direi che c'è solo da migliorare. Sì, C'è spazio, c'è ancora Tantissimo. spazio. Tantissimo, ecco, brava. Ah. Hai detto una cosa bella: c'è proprio spazio. Io credo che eh, ne sono convinta. C'è spazio per tutti, quindi basta pestarsi i piedi, perché ciascuno di noi ha una caratteristica unica da donare all'altro. Questo credo che sia il più grande messaggio. Tu hai dedicato un progetto ai freelance, ah, sì, <ride> è vero. Credi molto, diciamo, nella libera professione? Sì, se no, non sarei qui. <ride> no, credo molto nella libera professione, perché credo che sia anche un po' il futuro del lavoro. Come la comunicazione è cambiata, il lavoro è cambiato, il lavoro, beh, insomma, quello di Checco Zalone, no, del posto fisso, bello, ah, bellissimo, da... sì. dipendente a tempo indeterminato, lo dico bene guardando, <ride> <ride> non esiste più. Eh, magari esistesse, ma credo che non siamo neanche più pronti noi eh, come persone a questo. Cioè, mi ricordo che mio papà la prima cosa che mi diceva sempre ah, beh, basta che ti trovi il tuo posto, quando ho detto non mi piace più il mio posto io ho scatenato il putiferio in famiglia evidentemente, però no, mi stava stretto, mi stava stretto forse perché io sono una persona estremamente curiosa e molto eclettica, per cui ho bisogno di motivarmi e di cambiare per continuare a crescere ecco la domanda vera credo che uno si possa fare proprio questa quando non cresci più all'interno di qualunque lavoro è tempo di cambiare e quindi il lavoro freelance ti offre davvero questa opportunità detto questo è molto difficile nel senso forse non è per tutti anzi certamente non è per tutti o meglio non è per tutti nella misura in cui non sei disposto a rischiare non sei disposto a continuare a formarti ogni giorno della tua vita io dedico davvero allo studio almeno un'ora al giorno e poi cerco sempre di andare a scovare anche nelle persone che incontro negli altri freelance che incontro la novità infatti non è un caso che eh, si è nato Freelance Network Italia, questo grande progetto. Eravamo piccolini perché eravamo 25, anche qui dopo un corso di formazione nel quale io tenni uno speech dedicato ai freelance. Era un corso organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia in regione. Avevo davanti 400 persone, eh, tutte abbastanza demotivate ed erano ordine dei giornalisti, degli avvocati e dei commercialisti. Tutti con lo stesso problema, cioè come catalizzare i clienti, come riuscire a sopravvivere in un mondo che evidentemente cambia continuamente. Ecco, questa già è una bella percezione. Siamo diventati tutti liberi professionisti. Eh, dobbiamo fare in modo di farci conoscere, di far capire il lavoro che sappiamo fare per farci notare e quindi riuscire ad avere sempre lavoro e continuità. E Freelance Network nasce in questo senso. No? La mia idea era A, non essere più sola. Perché comunque la solitudine del freelance credo che sia una delle malattie più diffuse, no? Ah sì, per... il freelance è poi inteso come imprenditore, come libero professionista. Brava, brava, libero a poco, nel senso <ride> che Sì, è vero, come... <ride> Professionista. <ride> no, mi viene da ridere perché ehm, quando dico sempre freelance la uso proprio in questo modo: free, nel senso va, va bene, libero, che vuol dire però saperti gestire completamente il tempo e l'agenda. È un po' come quando passi dal liceo all'università, no? All'università poi ti devi gestire perché poi sono pifferi tuoi come vanno gli esami, ma sei tu che devi studiare organizzarti per darli per tempo. E poi l'ENS è l'idea della lancia, noi siamo davvero, non siamo dei mercenari in questo senso, ma siamo delle, li, delle libere lance, comunque dobbiamo offendere questo mercato, no? cioè dobbiamo essere così pungenti in senso assolutamente buono per riuscire a trovare il cliente giusto per noi perché anche questo credo che sia importante a seconda dei valori che noi abbiamo nei quali crediamo è bene che abbiamo a che fare con persone che corrispondano a quei valori e quindi freelance network nasce così piccolini così da 25 il nostro gruppo aperto su facebook oggi conta più di 450 membri e abbiamo creato da giugno dell'anno scorso 2019 anche un'associazione per dare la possibilità a quei freelance che già non si sentono più soli grazie al gruppo di lavorare anche insieme in sinergia. Perché? Perché il mondo del lavoro è cambiato, il mondo della comunicazione è cambiato e crediamo che attraverso una progettazione modulare fatta di diversi freelance che si possono mettere insieme per un progetto, per un cliente, si possa creare una sinergia magica. Il lavoro dei freelance può essere utile non solo alle grandi imprese che ancora forse oggi si affidano alle agenzie, sì. ma alle piccole realtà. È vero. Allora, ehm, il vantaggio che offre ad esempio una, una sinergia come quella che si crea nel freelance network è quello di avere a disposizione diverse competenze. Eh, ci tengo sempre a dire, eh, ma detto oggi forse non è così felice questo <ride> aggettivo <ride> contaminato, ecco. dico, <ride> dico sempre, però vabbè, insomma, rende bene l'idea, quanto mai, oggi più che mai, ehm, dell'idea che comunque siano tante persone di diversa estrazione, no? Quindi siamo sì comunicatori, siamo sì comunicatori del digitale, nel digitale, ma siamo webmaster, social media manager, social media marketer, marketer e basta, foto editor, eh, content marketer, siamo tutte persone che possiamo dare il nostro contributo per un progetto. Allora cosa succede? Che rispetto all'agenzia che ha dei costi di gestione no? e che normalmente affida a un account un cliente, noi tutti insieme lavoriamo per quel cliente. Quello che possiamo imparare a fare noi freelance è diventare così importanti per il nostro cliente da accompagnarlo in un processo di trasformazione. Credo che questo sia bellissimo ed è anche bello per la nostra crescita personale e professionale. E quindi mh, le piccole aziende possono beneficiare certamente di un lavoro fatto bene, con cura certamente perché comunque il rapporto è uno a uno se vuoi, con l'unica difficoltà di dover eh, pagare fatture differenti anziché no, un'unica fattura rispetto a un'agenzia. Un Però con la certezza secondo me, eh, proprio perché il freelance è costretto a continuare a formarsi, ad autoformarsi, di avere anche l'eccellenza in questo campo. Hai qualche suggerimento da dare alle piccole realtà sì. che vogliono, diciamo, comunicare bene? Perché è importante comunicare bene? È fondamentale comunicare bene, è, è fondamentale comunicare, mm. nel senso che mh, mi viene in mente Watzlawicz, no? Non si può non comunicare, quindi comunichiamo, mm. eh, ma soprattutto la cosa triste è che molto spesso c'è il cugino che fa la comunicazione, no? Ecco, usciamo un po' da questi schemi e sappiamo che cioè, prendiamoci con l'anima in pace la briga di eh, pagare una persona che possa comunicare per noi. Uso proprio questo, questo verbo, ci tengo, perché è professionalità e vuol dire anche far girare nel nostro piccolo la comunicazione e anche il volume di business che possiamo avere. Non spaventiamoci, un modo si trova, si trova per negoziare una formula, per riuscire a collaborare, a stare insieme e soprattutto a creare il giusto progetto di comunicazione per ciascuno. Però eh, se non sei in internet, e <ride> parto da qua perché non tutti ci sono davvero, se poi non ehm, hai un sito performante che vuol dire che te lo sei fatto tu con Wix eh, piuttosto che con un altro applicativo va benissimo però va benissimo per quel livello lì, non puoi pretendere con quel sito di arrivare a raggiungere un cliente che interessa a te. Allora forse, se mh, si dice a Milano c'è un detto che vuol dire al, ognuno deve proprio fare il proprio, no? Quindi tu imprenditore, fai l'imprenditore, impara ad affidarti, anche se sei piccolino, anche se hai un budget piccolo, non importa. Impara a affidarti a chi sa fare la comunicazione. Quindi il primo consiglio è esserci esserci online e anche qui eh, a volte bisogna un po come dire mettere da parte il proprio ego quando sento qualcuno che ci dice voglio uscire sui giornali no? questa è la richiesta che mi viene fatta da media Relations specialist e io magari dico va bene parliamone, <ride> cioè, comincio a dire parliamone poi mi accorgo che non è il momento ad esempio che magari prima andrebbe fatto un lavoro, un lavoro di... Per capire, ad esempio, analizzare quali sono davvero i tuoi obiettivi, dove vuoi arrivare quest'anno e allora forse ti serve più un piano di marketing. Dopo che hai fatto il piano di marketing possiamo comunicare quel piano di marketing. Oppure mi viene da dire, vuoi uscire sui giornali ma non hai un sito, non hai una pagina Facebook, non, non ci sei. Come fai a metterti in contatto con gli altri? Ecco. La, mh, il primo suggerimento grande che do è siccome è necessario comunicare a maggior ragione in una situazione come quella che stiamo vivendo oggi perché da qui a qualche mese avremo veramente delle ripercussioni importanti, cominciare con dei piccoli passi, avere accanto un freelance che è anche un buon comunicatore e ci aiuta a costruire un progetto, credo che sia vitale per la sopravvivenza dell'imprenditoria. Per quanto riguarda la presenza sui social, parliamo ora di eh, artigiani piuttosto sì. che piccole piccole realtà. Cercano di gestire queste cose in autonomia anche sì, loro, sì. ma fanno fatica e poi mh, magari non comunicano neanche come si dovrebbe. Un e... consiglio che potreste dare a loro? Allora, il primo consiglio che mi viene in mente è Comunque cercare una consulenza, forse anche una prima consulenza, potrebbe essere anche un nostro modo come freelance per rimetterci in gioco, no? Cioè provare ad avere una prima consulenza anche via Skype con un professionista che ci dice spassionatamente secondo lui che cosa si può fare. Deve essere naturalmente una persona di fiducia, ma faccio soltanto un esempio concreto. L'artigiano che si occupa, prendiamo un elettricista, che si occupa di mettere giù degli impianti è bravissimo in quel lavoro, però forse non sa di che cosa può essere, come dire, come interessare l'altro e di che cosa... Eh, potrebbe parlare, raccontare, fare uno storytelling non è come fare una presa, cioè è un'altra cosa. Con questo abbiamo bisogno di avere un dialogo costante con l'artigiano, proprio per aiutarlo a tirar fuori le cose belle. Si può parlare anche di bulloni, Claudia, ma bisogna farlo in maniera sensata. Allora, il primo consiglio è proprio questo, cercare qualcuno magari con cui confrontarsi per dire «sto facendo bene questo lavoro fatto così» come si potrebbe fare? E questo è già il primo passo perché è una presa di consapevolezza, no? Il secondo è magari osservare gli altri, cioè guardare altri artigiani nello stesso campo che cosa fanno e capire, nel confronto capire come può essere fatta la comunicazione e come se è efficace o meno. E parlaci del tuo libro... Lo scoop. Lo scoop. Spoileriamo. Dai, un sì. Un pezzettino, poco sì. Poco, perché, poco. Sì, perché sai che io... La mia mamma diceva sempre che chi si roda si imbroda, quindi volevo oh, evitare. Bene. No, vabbè. Eh, beh, bellissimo, nel senso che io sono in realtà da due anni su questa opera, sembra l'Opera Omnia invece, no? Ma vuole essere un aiuto proprio per i freelance. L'argomento sarà questo. Eh, ho cercato di mettere dentro con l'aiuto e anche il contributo di diversi autori che ho interpellato e che sono stati tutti generosissimi, eh, sia nel campo del digitale, sia una commercialista, un avvocato, per dare una panoramica di tutto ciò che serve per diventare freelance. E io ho fatto soprattutto una parte dedicata a alla forma mentale, perché credo che la forma mentale del freelance sia quella che ci può far vincere la sfida, la grande sfida della resilienza e di riuscire ad essere eh, davvero freelance. E Devo ringraziare una persona straordinaria che è Gaetano Romeo, eh, Gaetano è ehm, il direttore della collana eh, digitale di Maggioli che appunto pubblicherà questo libro. Grazie perché ha avuto veramente fiducia in me da sempre e quindi ci siamo incontrati una volta in occasione di un grande evento aperto, abbiamo fatto una foto insieme, da quella foto insieme lui come autore di un libro che io avevo letto e da quella volta insomma è nato un amore perché davvero è straordinario, senza gelosia per sua moglie perché è un amore cioè, proprio <ride> assolutamente platonico, però veramente un'amicizia grande, mi piace, quindi grazie, grazie Gaetano. E poi, che dire... Diamo due dritte per chi vuole entrare nel tuo gruppo. Brava! Eh, allora, il gruppo adesso è un gruppo aperto su Facebook ed è Freelance Network Italia Il Gruppo. Lo potete trovare, eh, io vi devo ammettere, se rispondete alle tre domande. <ride> Dico questo perché? perché è importante. Sono tre domande che ci aiutano a capire quanto siamo allineati. Perché se uno mi dice voglio essere un battitore libero, anche no, non è questo. Il freelance network è molto consapevole, il freelance è una fatica, freelance è un impegno e bisogna capire che cosa ci si sta a fare in un gruppo di questo tipo. Così come qualcuno che mi dice mi iscrivo perché così trovo lavoro, non è un ufficio di collocamento <ride> Non si trova a lavoro non lì. si trova lavoro no. lì, no. Però non si è mai soli, diamo istruzioni, commenti, eh, offriamo anche degli sconti ad esempio per alcuni eventi perché facciamo delle convenzioni, insomma tante cose belle per sentirsi parte di qualcosa. Come dico sempre al mio hashtag, insieme è meglio, questo sì. Insieme è meglio, anche chi vuole venire nella tua associazione, iscriversi può farlo. Può farlo, l'associazione intanto potete visitare il sito che è www freelancenetwork.it lo stiamo anche rifacendo per cui tra poco ci saranno anche a disposizione tutti insomma, i, le, i modelli, i moduli per iscriversi eccetera in ogni caso trovate anche all'interno del gruppo Facebook le modalità di iscrizione nelle comunicazioni eh, l'associazione è nata da pochissimo eh, la quota associativa è di 50 euro e dà diritto anche alla formazione gratuita mensile che noi facciamo Ogni mese facciamo una formazione dal vivo, in presenza o da remoto, per chi anche non abita magari in zone fuori a Milano, comunque non è così confortevole nel viaggiare, e, e appunto possiamo farlo con la diretta Facebook. Quindi ci sono sempre due ore di lezione ogni mese. No? Grazie Barbara, grazie, grazie mille, sei grazie una grande te. comunicatrice. È vero? Eh, sì, sì, sì. È onorata di averti avuto come ospite. Felice di essere qui ancora. Tchau.